Buongiorno, oggi giornata di totale relax. Allora, ci siamo preparati e stiamo andando in spiaggia. La giornata di oggi ho deciso di passarmela rilassandomi al massimo e quindi non ci sarà niente di particolare, o di super bello da vedere. Comunque stiamo andando in spiaggia per la prima volta, dopo mesi eh, chiusi in casa, e mi sembra tutto così surreale. La spiaggia è praticamente deserta, però devo anche dire che non c'è proprio caldissima oggi. In più penso che sia anche dovuta al fatto che eh, non si può uscire dalla regione, quindi insomma c'è Uh, meno gente che entra in regione, comunque è tutto molto surreale, molto bello, molto emozionante, non so come spiegare le emozioni sì comunque come vi dicevo prima oggi è giornata di totale relax, quindi non ho intenzione di fare proprio niente oggi e quindi adesso io e Freddo, Freddo, e infatti resterò vestita. Comunque si sta bene. E niente, oggi qui in spiaggia credo che mi leggerò un libro e boh, guarderò la gente che passa e non lo so, non ci devo ancora pensare oggi, come ho detto, ecco, ormai l'ho già detto sette volte, non ho voglia di fare niente. Invece volevo mostrarvi questi braccialettini qui che non so se volete che io vi faccia il video tutorial ed è una fissa che ho quest'anno sono quelli fatti con i fili di cotone. Eh, con i, facendo nodi insomma sono molto facili da fare e niente adesso mi metto ad ascoltarvi un audiolibro quindi occhiali e cuffie e ci vediamo dopo devo ancora scegliere un libro da leggere se ne avete da consigliarmi lì sotto nei commenti ve ne sarei grata soprattutto se un audiolibro ancora meglio sapete voi conoscete un posto dove eh, ci sono gli, audi gli audiolibri gratuiti perché sto cercando qualcosa su youtube però in realtà non c'è molto oh, io ogni volta queste cose non so mai come farle Niente, alla fine mi sono letta il mio libro. Cioè, in realtà non l'ho letto io, me lo sono fatta leggere, ma pazienza. E adesso sono tornata in campo per preparare il pranzo. Mi lavo le botazze che ho usato stamattina. E poi intanto mi fate compagnia. E niente. Ho deciso di fare il pollo, cioè il cordon bleu di pollo e nuggets e insieme ho pensato di fare anche l'insalata e quindi per un po' dato che non è proprio molto salutare però boh, qua l'insalata già pronta qui anche un po' di aspargine. Mannaggia, non entra nel piatto. Ah oh, con disco io oppure insalata con papà e niente, come dicevo con uh, i pranzi bisogna un po' fare con quel che c'è in campo però il gas ha meno potenza rispetto a quello di casa, quindi i tempi di cottura sono leggermente più lunghi, e quindi tendo a fare sempre piatti un po' veloci, insomma. Intanto mettiamo via l'insalata che è pronta. E queste appunto sono le cose che sto preparando oggi, che sì, non sono molto salutari, ma non le mangiamo sempre, insomma, una volta ogni tanto ci sta. Poi le alette queste qua, mi piacciono un sacco. E che non sono capace a farle. Se qualcuno di voi sa farle, mi lascia la ricetta giù nei commenti, così provo a realizzarle magari in un se per tutta la vostra ricetta. Potrebbe essere carine come idea, come dite. parlo piano perché ci sono altre persone e mi sento una a parlare da sola già mi hanno guardato strano quando ho appoggiato qui il telefono comunque uh, pranzo finito adesso sto lavando i piatti se avete visto tutto il tour del campeggio avete visto più o meno dove sono e eh, si sì, sono sui lavelli del campeggio a lavare roba. C'è cioè, l'obbligo di tenere sulla mascherina, infatti sono tornata anche indietro a prenderla perché porca di farmi, mi dimentico sempre di mettere su sta mascherina qua, è proprio una cosa che non mi entra in testa. Infatti ogni volta che esco dal camper torno indietro a prendere la mascherina perché quando vedo qualcuno che mi passa a fianco la mascherina addosso mi viene in mente perché mi viene in e niente, adesso lavaggio piatti e poi continuerò a far niente in spiaggia praticamente un'oretta perché come al solito io ho sempre freddo, io sono l'unica che potreste vedere a ferragosto con l'asciugamano addosso perché stanno almeno fermo Ragazzi, ragazzi, parlo piano perché ho paura di spaventare, ma guardate chi è venuto a trovarmi davanti eh, al mio camper. C'è questo merlo che ha trovato una pozza d'acqua sotto la sepe che è di fronte a me e si sta lavando. Mi sta tenendo d'occhio, infatti mi sta che mi ha sentito. No, continua a stare qua, quindi va bene, non gli do troppo fastidio. Che bello! Che carino, ok, guardate che vicino, vediamo se riesco a farvi vedere dov'è. Vedete, ce l'ho proprio a tre metri da me, ecco. Allora, intanto. Assemblies should be avoided on any occasion. Constant hand clean or call itself. It is recommended the use of workways respecting the indicated direction of traffic. It is forbidden to move mm -hmm. and use the beach equipment of nearby with umbrellas. Adults are recommended to supervise minors so that the prescription and safety distances are respected. It is recommended to throw out face masks and other personal protection devices in the mix and waste. Please avoid exactly. to leave them under umbrellas on the beach or in the sea. For more information, Ok, allora andiamo a vedere il mare, così ve lo faccio vedere, perché è da un sacco di tempo che non lo vedevo e mi mancava tantissimo. Prima vi ho fatto sentire eh, l'annuncio, insomma, sulle misure di sicurezza da tenere in spiaggia. Eh, la parte iniziale era in italiano, però non ho fatto in tempo ad accendere eh, in tempo, prima che finisse di parlare, insomma. Comunque... È molto strano perché gli annunci fino all'anno scorso erano diversi e quest'anno sentire questo annuncio qua mi ha lasciato un po', non lo so, di malinconia, sono un po' perpressa però mi sento sempre così contenta in questo momento perché appunto sento che c'è diciamo la luce in fondo al tunnel, diciamo così, e quindi sì, mi sento, mi sento bene ed è, è bello, è incredibilmente bello. Comunque la gente è aumentata e che adesso non posso girarvi perché non voglio inquadrare i visi e il mare è splendido, mamma mia quanto mi è mancato il mare pensavo che quest'estate non sarebbe mai arrivata e invece adesso sono qua ed è, ed è stupendo, è davvero stupendo Ciao mare! Oggi c'è la bassa marea perché guardate quanto è lontana l'acqua! Il mare è pulitissimo e ha un colore che non aveva da. Da anni perché io non ho ricordi di un mare con questo colore da secoli anzi probabilmente non l'ho mai visto di questo colore ed è qualcosa di meraviglioso e questo è lignano anzi non è lignano, il lignano il sabbia d'oro questi sono tutti gli hotel gli appartamenti a destra mentre questo qua in mezzo dove c'è tutta la vegetazione è appunto il campeggio e poi a sinistra, i palazzi laggiù in fondo, sono quelli di Vignano Pinita. Dunque, giornata al mare è finita. Vi avevo già detto in questo video almeno 50 volte che oggi non la vediamo sulla era proprio la mia intenzione quella di non fare nulla e niente, in realtà non so neanche tanto cosa dirvi adesso sto tornando in campeggio e altri programmi per oggi sono lavarci tutti e poi prendere la bicicletta e andare in centro perché per andare in centro ci vogliono davvero pochi minuti con la bicicletta M meno di 10 minuti insomma, intorno ai 10 minuti, già diciamo così e poi si sì, facciamo una passeggiata in centro vediamo un po' di negozi e poi credo che ci fermeremo a mangiare l'ora e poi basta insomma Comunque sono tutti che quando ci si passa a fianco si scansano, quindi vuol dire che ancora un po' di paura okay. c'è, ma è bene tenere attenzione insomma, perché non si sa ancora come continueranno le cose nelle prossime settimane. Voi la situazione com'è? Siete già usciti? Cosa state facendo? Siete ancora a casa? Che regole ci sono? Ragazzi, giri in bicicletta. Allora, io vi sistemo qua dentro la borsa. Ho già provato prima ma completamente non è più il filmato perché il telefono è crollato all'interno della borsa e quindi a un certo punto non si è visto più niente, adesso provo a girare ho provato a girare il telefono in un modo diverso, però boh, non sono sicura che venga in ogni modo. Eh, come vi dicevo prima ci siamo lavati, adesso stiamo andando in centro in bicicletta. Il programma sarà farci un giretto, una passeggiata nel corso in mezzo ai negozi, insomma alle bancarelle. E poi eh, ci fermiamo fuori per cena stasera. Comunque non c'è un grande viai di persone, neanche di macchine in realtà, quindi se c'è ancora lo per macchina, non lo so. ancora presto, sì, questa è prestato di stessa. E quindi è normale in questo periodo. In realtà sono i periodi che mi piacciono di più se che io ho sempre freddo, mi dispiace, quindi vabbè, la lasciamo. E niente, io sono quasi arrivata. Quindi adesso cerco un posto per parcheggiare la bicicletta. Ok, ecco qua. Allora, noi siamo arrivati in un ristorante, abbiamo scelto eh, di mangiarci la pizza alla fine stasera e siamo venuti qua, in... abbiamo scelto questo posto perché vabbè non ce n'è tantissimi di aperti, però ehm, era super super consigliato sui... sulle review di internet, quindi alla fine siamo... siamo venuti qua e niente, il mio telefono è quasi scarico, quindi non, non registrerò più e per oggi vi saluto qui io intanto scelgo la mia pizza e niente se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina per ricevere le notifiche quando carico un video un nuovo video sul canale e niente con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video Ciao!